Melisandre si fa un selfie sul trono di spade, la replica di Cersei. Il trono di spade è molto ambito da moltissimi personaggi della serie tv più in del momento, ma forse nessuno si immagina Melisandre alla guida dei Sette Regni. Su Instagram, però, è proprio lei che siede sul noto scranno trafitto dalle lame. Cersei? Dice Dino. Melisandre siede sul trono di spade, ma Cersei la mette subito in guardia. Dopo le ultime rivelazioni su Jones 9 e Daenerys Targaryen anche chi aveva un'idea certa su chi fosse il degno erede del trono di spade si trova totalmente sconcertato. Intanto, non bisogna dimenticarsi che, per ora, la regina 6-7 regni c'è e come, e risponde al nome di Cersei Lannister. Che non vuole farsi soffiare il trono proprio da nessuno. E di sicuro non da Melisandre lo sottolinea a chiare lettere cubitali. Di cosa stiamo parlando? Nessuno spoiler, non vi preoccupate. Ma su Instagram è apparsa una foto della stupenda Carice Van Houten che, nei panni di se stessa e non in quelli vellutati della dama rossa, siede in maniera seducente sul trono di spade. L'attrice, in primo piano e con lo sfondo trafitto dalle lame dello scranno più ambito di Vesteros, è meravigliosa mentre, con occhi azzurrissimi ma non come quelli degli estranei. E dalle lunghe ciglia scure, si scatta un selfie per fare invidia agli aspiranti al trono. Come, quasi, sempre, Melisandre colpisce nel segno e smuove i bollenti spiriti e dice alias Lena Eadei, che replica immediatamente su Instagram. Isaed Tazmine! Gerrofit, esclama l'attuale regina dei Sette Regni e... Visti gli slang e l'enfasi, pare proprio che si sia davvero arrabbiata tantissimo. Tutto uno scherzo, ovviamente, visto che al simpatico messaggio sui social segue subito un emoticon che manda un bacio alla collega. Le teorie dell'impossibile, anche se da game of thrones, ormai... Siamo sempre pronti ad aspettarci qualsiasi cosa, imperversano sul profilo Instagram di Carice, insieme a lei sul trono, infatti, sale anche un sorridentissimo Geoffrey Barateon, H. Jack Gleason, che si ripropone in questa veste del passato. Come tutti i fan sanno benissimo, il principino di casa Barateon non può più insidiare il trono visto che il personaggio ha fatto la sua. Tragica. Scomparsa nella quarta stagione della serie tv più seguita al mondo, avvelenato per mano di Lady Olenna Tyrell. Probabilmente, Melisandre ha le stesse possibilità del primogenito di Cersei di salire sul trono di spade. Ma, appunto, mai dire mai. Dov'è finita Melisandre? Lascia Vesteros per l'Octoberfest. La bellissima Carice Van Houten, nelle ultime puntate, si è tolta i panni della dama rossa e non avrà fatto molta fatica visto che per lei vigi il detto sotto il mantello? Niente. E, da un po' di tempo, non si intravede la sua sensuale allure allurea Dove Dov'è andata? Lo sappiamo con certezza, all'Octoberfest. L'intrigante attrice olandese ha lasciato le terre di Joel Martin per un po' di sano divertimento a Monaco, su Instagram, oltre ai selfie sul trono di spade, ne appaiono di ancora più goliardici dove carice, impavida, sorseggia impegnative pinte di ottima birra tedesca.